Salve a tutti ragazzi, sono S2004 E oggi siamo in un nuovo video Su Cyberpunk Il video dell'altra volta L'ho diviso quindi in una parte di 15 minuti Poi alla fine è durato un'ora Quindi Probabilmente ne farò uscire 4 Perché adesso sto registrando Un po' dopo L'uscita del primo video E... Siamo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta e sì, mi sono reso conto in editing che c'erano anche altre parti del corpo che potevamo customizzare e io non lo sapevo perché non ho mai giocato a questo gioco. Comunque, a parte questo, andiamo avanti. Allora, seguiamo lui. Autore fa il suo biomonitor ha smesso di dare segni Sospetto rapimento Potrebbe essere già morta Non so se siete da pure Noi siamo arrivati in tempo, Baga Tu non sei qui, ma Anche tu fai parte di questa squadra Squadra, fantastica. Baga, potresti essere Gentile Vuoi gentilezza, supporto Chiama un cazzo di servizio di io sinceramente non ho ben ascoltato e quindi ho risposto una cosa a caso. Cerchiamo il 123. L'obiettivo dovrebbe essere dentro, il subio monitor non dà la della porta. Riesce a forzarla, B? Come si forza? In rapida interpretazione apro disattivazione remota, non mi ricordo così. Ok, non mi ricordavo più i comandi zona ostile. Così mi shift. Questa roba qua è così. Grazie, siamo arrivati tardi. E lei è la nostra donna, B. Cerchiamola. Quindi questa lo dobbiamo creare e no. Occhio! Altri pendejos! l'abbiamo ah, ucciso. A quanto pare cos'è successa? F prendi tutto vediamo la nuova arma dovrebbe essere tipo questa Boh. qua ci dice forse che c'è la porta adesso forse dobbiamo nascondere corpo qua dentro Oh cavolo, il hmm. C'è altra gente, io non li vedo, ok, allora. ah, eh, L'ho ucciso anche questo. Quello oh, Scusate un attimo, ma devo fare una cosa. Chi mi sta sparando da dietro? Non vedo che Via Merda, dove uh. cazzo è l'obiettivo? Guardatevi in giro, deve essere lì. Uh spara questa roba. Figo, però non la posso ricaricare. Ah, però è pesante. E se apri... Stradorset, NC570442, Trauma Team Platino Platino? Cazzo, i Trauma dovrebbero arrivare appena star Avranno disturbato il segnale, biomonitor a chirato, firmo R riconfigurato o un neurovirus Caraca, Oti-Bug, dovresti vedere sto posto, ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie Hack mm. da mangiascop, eh? Ho capito Controlla la neuroporta. C'è uno shot. Tiralo fuori. È quello che silenzia il più monitor. Oh. E arriverà tra 180 secondi. Secondo il via monitor, fra tre minuti arrivano i trauma. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobresita. Tiriamola fuori dal viaggio. Allora, ho dovuto tagliare un attimo questa parte, eh? perché ci sono delle scene strane, come ho detto. Quindi per adesso preferisco non guardare. Stimolanti somministrati, 70mg di dopamina, 110mg di lavina, 800mg di fibrina. Ok, se ne sono andati. Andiamocene. L'ascensore ci porta direttamente al garage. Ottimo lavoro, abbiamo finito Mi disconnetto, ci vediamo prossimamente Senti Mano, ti chiedo un favore Senti, Io sto cliccando tutto senza sapere cosa, minimamente cosa sto facendo Ho un appuntamento con Misti, ma non posso prendere la metro, che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico, ma non farci l'abitudine Metti molto? X per curarci. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olochiamata a Wakako per dirle che abbiamo finito. Attivamente. Attivamente, bene. Il trauma team è venuto a prenderla Si rimetterà Splendido, la faga vi aspetta Potete passare a prenderla Quando volete, anche subito Ma immagino che adesso Vogliate solo tornare a casa La polizia ha circondato Watson Il distretto è chiuso Se volete entrare Vi conviene fare all'estima Grazie dell'avvertimento Ci vediamo più tardi c'è la voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbregarci. Lascia fare a me, mano. Guido io. Zeta. Tendi la fine dell'isolamento Una città come un'altra Solo più grande ma no Non è come le altre città Marga, Adam Smash. le leggende nascono qui. Uh, uh, uh. ah, Siediti qui, Prendiamoci qualcosa. Che dici? scalini, stanno isolando Watson, scalini, Ah, cazzo, hai ragione. scalini, scalini, Ah, lo so scalini, scalini, scalini, scalini, scalini, scalini, scalini, scalini, Non scalini, scalini, allora impugna l'arma alt, rinfotera l'arma e torna a sederti premi due volte alt. La e stare l'arma ti permette di sporgerti dal finestrino e usare l'intero arsenale delle armi a distanza equipaggiate. Ok ci continua, quindi oh! premo alt. Cazzo qui Non riesco vai detto! ok sto premendo due volte alte cazzo scusa ancora bastate Mi, mira all'autista in Mi ah ok comunque io alt lo stavo prendendo e non ha fatto niente ho aggraffiato un po' la tua bambina ma niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Vabbè, c'è qualche sparo. Sul vetro, o qualche. Che... che vuoi che sia tanto uno sparo sul vetro? Cazzo. Ma sul serio. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. La gente, signorina, che fortuna averla incontrata. Ah uh, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro. Perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. La sua... ragazza? Ah, uh -huh. si preoccuperà a morte se non torno. Vede, è... sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Mm, peccato. Ma lo guarda. Non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare! Ma sono gli ultimi. Ok, muovetevi. Uh. Buona una buona serata. Gigi. Siamo riusciti a passare. Si è presa una cotta per te. La fedeltà alla mia ragazza le ha sciolto il cuore. Certo. Sono fedele, ho relazioni stabili. Mm -hmm. Senza pretese, lo sai. Che voce che fa? Tra l'altro non capisco cosa sono. Non sono sbirri normali, sono Max stack. i predatori alfa dell'NCVD. La Max stack arriva quando le cose sono fuori controllo, i poveracci sono solo uno spuntino di metà malattia. Fine dello show. Tra l'altro certo, Stai dicendo ogni tanto ci sono delle macchie strane sul vetro, non capisco cosa sono. il posto di passeggero puoi premere F saltare la corsa e arrivare ah praticamente ci fa schippare ma come fanno ancora a essere le 10? di sopra c'è scritto qui non si vede ma qui c'era scritto tipo ecco lì c'è scritto le 10 di sera Com'è possibile che sono le tici non si muove mai? Allora... Allora sogni che la saluto. Sarà fatto. Ma intanto c'è un... un piccolo freeze. Apri i talenti, Z. Ah posso aumentarlo? Ma ah, io aumenterei i riflessi per adesso. Quindi... Pistole Ho visto che usiamo tanto le pistole Clicchiamo qua Appunto i talenti insufficiente Qua a mezzogiorno Questo è figo Appunto i talenti insufficienti Ok allora usciamo Usciamo allora Torna a casa e city tingling with grid. Buonasera, Night City, il primo ospite di questa vita. Dimenticavo, un runner che uh, conosco ha cosa che ti farebbe comodo. Ti mando i contatti. Un uh, runner, rendiamo grazie al padre dei cieli. E il nostro secondo volo. tipo in che promuove l'uso di impianti di energia rinnovabile a Torino, vedete già. Quindi dalle specie F. Ora mi piacerebbe discutereste di impianti più su F4. a questo paese. Ah. C'è questo Stupido cancello, ancora bloccato. Ok. Te ultime volte ho pagato questa è casa mia. C'è una porta. Oh, questa qui è l'arma che avevo trovato prima. Questi sono i miei vestiti. Questo è. prof. Cosa mi sono tolto? C'è modo per andare in. Terza persona. Basta che non mi sono tolto niente di importante. Allora i pantaloni ancora ce l'ho. La bandana ce l'ho. Non mi sono tolto... Ah, questo. Il ketchup. Ho posato il ketchup. Questa qua fa più schifo della mia pistola. non fa più schifo però si può vendere a quanto pare allora come si prendono così oh, una katana che figo tra l'altro ho un sacco di munizioni profumo invece che cosa serve odore di vecchia cancelleria e rituali tra l'altro questa giacca wolf school mi piace come si faranno a indossare le cose oh. se faccio così e poi faccio così l'indosso Speriamo di sì Andiamo a letto